Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa sfiziosissima e leggerissima gonna pareo che io ho deciso di chiamare gonna pareo IB per quanto riguarda il filato ho deciso di utilizzare quello della mistrico filati in linea miss baby soft ok chi mi segue sa che io è il filato che sto adorando di più quest'estate eh, perché è un filato molto sottile e molto leggero e quindi era perfetto per poter andare a realizzare una gonna pareo il vi ricordo che è 100% cotone soft, pettinato, gasato, mercerizzato e che ogni gomitoli da 50 grammi misura 175 metri per poter realizzare questa que che indosso io ho utilizzato soltanto Intanto due di questi gomitoli lavorandoli con un cento e numero 3. E come potete vedere la gonna mi è venuta bella larga e comunque abbastanza lunga perché mi arriva quasi dic diciamo un poco più sopra il ginocchio e quindi eh, veramente un ha un metraggio molto lungo. Per quanto riguarda una taglia S, se la volete fare ancora più lunga andate a comprare um, tre gomitoli perché due uh, io li ho finiti del tutto quindi se la volete fare più lunga uh, anche se siete taglia S avete bisogno di un gomitolo in più taglia M, 3 gomitoli per poter fare la gonna, taglia L, io direi 4-5 gomitoli questo naturalmente se la volete identica a me, se poi la volete ancora più larga, quindi qua ancora più voluminosa e anche un po' più lunga, allora in quel caso dovete andare a comprare qualche gomitolo in più la lavorazione è semplicissima, si lavora su un multiplo di 8 e dovete tenere presente che quando andate a montare le catenelle iniziali non dovete misurare vostre, la vostra vita ma i fianchi perché la gonna deve essere indossata è tolta quindi avete bisogno che vi passi diciamo sui fianchi per poter poi essere allacciata mi avvicino un po ma non, riesco, non so se riesco a farvelo vedere allacciata così come la tengo io con il filo di, il filo di catenelle Uh, quindi una volta fatto, mutate le mutate le catenelle si inizia la lavorazione che va ad allargandosi io in realtà ho fatto anche pochi aumenti perché poi tra un ventaglio e l'altro mi sono fermata con due catenelle ma voi potete farlo ancora più largo andando a fare tre o quattro catenelle in modo da averla molto, ancora più pieghettata se vi piace il genere questo tipo di questo genere la particolarità della gonna che penso avrete vedete meglio in foto eh, si nota soprattutto nella parte finale perché nella parte Finale sono andata a fare 5 giri che hanno creato un piccolo motivo che ha dato vita a queste pieghe a questi um... Eh, tipo oh, questi, un bordo orlato chiamiamolo così un bordo orlato cioè, quindi, eh, che è ancora più pieghettato rispetto alla lavorazione iniziale e quindi dà questo effetto molto movimentato alla gonna che penso che sia perfetta per essere una gonna appunto da poter essere indossata in spiaggia sopra un costume detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook concentrando con Elsa oppure sul gruppo di facebook la di un e sferuzzare, altrimenti mi trovate su Instagram come elza faccio o con l'hashtag concinitando con elza. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare la nostra gonna pareo utilizzerò il filato da mistrico filati linea miss baby soft che è questo ehm, 100 cotone gasato pettinato mercerizzato eh, e io ho scelto questo colore che è verde acqua allora lavorerò con un centro il numero 3 gli ho montato 184 catenelle vi ricordo che è una gonna quindi voi delle catenelle che dovete mettere le dovete eh, tenere presente in base alla circonferenza dei vostri fianchi e il motivo che andiamo a realizzare si ottiene su multiplo di 8 Quindi mi raccomando, prendete la circonferenza dei vostri fianchi, mettete tante catenelle. Tenendo appunto presente della morazione di 8 e mettete la quantità che vi serve. Um, non vi preoccupate, cioè deve essere larga per i fianchi. Perché la gonna vi deve eh, uscire, entra la potete infilare come si suol dire. Eh, quindi, se poi in vita viva larga non è assolutamente un problema. Perché poi noi faremo un una striscia di catenelle che ci servirà proprio per poter stringere um, la, um, la gonna pareo quando la indossiamo allora montate le nostre 184 catenelle possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre catenella di separazione prendo il filo rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta catenella di separazione prendo filo salto 3 catenelle di base entro nella quarta e vado a fare una maglia alta Catenella di separazione salto 3, 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta catenella di separazione salto 3 catenelle ricomincio da capo facciamo un tirante insieme quindi vado nel salto 3 catenelle entro nella quarta e realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta catenella di separazione salto 2 catenelle salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia alta catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro e il secondo giro non ve lo faccio vedere perché è praticamente uguale andremo a fare ventaglietto nel ventaglietto quindi maglia alta catenella di separazione maglia alta all'interno del ventaglio una catenella di separazione, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta. Quindi i primi due giri sono uguali, la terzo vi faccio vedere gli aumenti. Quindi ripetiamo. Questo è il primo giro. Terminato il primo giro, andiamo a fare il secondo giro che è uguale. Maglia alta, catenella e maglia alta all'interno dell'archetto del ventaglietto, catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione. Terminati i due giri vi farò vedere come realizzare il terzo Iniziamo e nuovo a fare gli aumenti. Ho terminato anche il secondo giro e adesso vado a fare il terzo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare di nuovo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta adesso vado a fare due catenelle di separazione quindi una e due vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta di nuovo 2 catenelle di separazione 1 e 2 vado nell'archetto successivo del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle una e due e ricomincio da capo, quindi vado a fare questo per tutto il terzo giro e lo ripeto anche per il quarto. Quindi andrò a fare ventaglietto nel ventaglietto 2 catenelle, maglia alta 2 catenelle. Quindi questo è quello del terzo giro, farò la stessa cosa anche nel quarto giro e poi vi farò vedere il secondo aumento che andremo a fare. Ho Terminato anche il quarto giro. Vi ricordo che il terzo, eh, che il quarto giro è uguale al terzo quindi per questo non ve l'ho fatto rivedere. Adesso possiamo andare a fare il nostro quinto giro, che consiste nel realizzare. Vado a fare una maglia bassissima all'interno del mio ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto quindi 3 catenelle, che sono mia prima maglia alta, una catenella di separazione, e rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo vado dove ho la maglia alta e vado a fare il ventaglietto quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta una catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo quindi vado dove ho il ventaglietto e realizzo il ventaglietto quindi maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta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 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il quinto giro e il sesto lo farò uguale quindi nel sesto andrò a fare ventaglietto del ventaglietto 2 catenelle ventaglietto nel ventaglietto quindi ripeto adesso vado a fare un ventaglietto nel ventaglietto quindi maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta 2 catenelle vado dove ho la maglia alta e di nuovo da fare il ventaglietto quindi maglia alta Catenella di separazione, e rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle. Faccio questo per tutto il quinto giro e poi vado a fare il sesto, che farò uguale, ossia ventaglietto in ogni ventaglietto separato da 2 catenelle. Terminato anche il sesto giro, vi farò vedere il settimo. Allora, io sono arrivata al sesto giro e come aumenti mi fermo qui. Non ho bisogno di farne altri, uh, quindi procedo a lavorare la gonna continuando questo giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Dove poi uh, farò il mio um, motivo perché, diciamo, questo è l'inizio, ma alla fine avremo come avrete visto all'inizio del video un motivo diverso. Uh, fermo restando che, se voi volete allargarla ulteriormente, potete farlo tranquillamente passando a lavorare invece che due catenelle 3 o poi passare addirittura anche a lavorare 4 catenelle se la volete proprio bella larga per quando poi andremo a fare la parte di sotto non è un problema se io ho due catenelle o se voi ne avete quattro non vi cambia assolutamente nulla perché poi la lavorazione è uguale a tutte solo che io andrò a fare le due catenelle voi ne farete tre o ne farete quattro a seconda del tipo di lavoro di, di catenelle di separazione che avete ma ripeto potete fare quante catenelle volete non è assolutamente un problema detto ciò quindi adesso continuo a lavorare vi dirò alla fine qua a che giro sono arrivata diciamo Diciamo che essendo una gonna pareo io um, um, mi deve arrivare come lunghezza totale a metà coscia, quindi diciamo che mi fermerò prima uh, per poter fare poi i giri finali che servono per creare il motivo di sotto. Però vi dirò naturalmente quanti giri ho fatto e quanti centimetri è lunga prima di andare a fare poi la parte finale. Allora, sono arrivata al ventitresimo giro, quindi non dall'inizio perché non ho contato anche eh, i giri dove non avevo fatto gli aumenti, ma dall'ultimo aumento che ho fatto fino a giù sono eh, 27 giri e a questo punto possiamo andare a fare la parte finale della nostra gonna e andiamo a fare in questa maniera. Naturalmente io continuerò a fare due catenelle, ma se voi ne avete fatte qualcuna in più non è un problema, fate il numero delle catenelle che avete fatto. Quindi vado prendo il filo entro nel ventaglio e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta rientro altre due maglie alte una due Per un totale quindi di 3 maglie alte 2 catenelle se voi avete fatto di più fatene di più vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte quindi una due e tre e continuo così per tutto il giro: quindi 2 catenelle, vado nell'archetto del ventaglio, vado a fare 3 maglie alte, continuo così per tutto il giro. Terminato il primo giro, chiamiamolo così, andiamo a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Secondo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta catenella di separazione vado alla catenella successiva e di nuovo una maglia alta Catenella di separazione vado la maglia alta successiva e di nuovo maglia alta 2 catenelle 1 e 2 mi raccomando se voi avete fatte 3 o 4 fatele in 3 o 4 non è un problema e ricominciamo da capo quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta Catenella di separazione, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle 1 e 2, ricomincio quindi maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta successiva, catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta successiva, continuo così per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro dopo aver fatto la maglia altri due catenelle entrando nella terza catenella iniziale facendo una maglia bassissima terzo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre due catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado una maglia alta e vado a fare una maglia alta 2 catenelle di separazione nel mio caso voi se ne avete fatte 3 o 4 mi raccomando continuate a fare lo stesso numero e si ricomincia da capo quindi una maglia alta sopra la maglia alta 2 catenelle 1 e 2 una maglia alta sopra la maglia alta successiva Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separa, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Ricomincio da capo. Facciamo un'ultima insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, vado la maglia alta successiva, e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta, e realizzo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro.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 rientro 4 rientro 5 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo vado alla maglia alta successiva realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 nel mio caso voi se state facendo 3 fatene 3 se state facendo 4 fatene 4 e si ricomincia da capo quindi una maglia alta sopra la maglia alta 2 catenelle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 ricomincio da capo facciamo un insieme quindi vado la maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 entro nell'archetto del ventaglietto realizzo 5 maglie alte quindi una 2 3 4 5 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro sto per terminare anche il quarto giro vado dopo aver fatto 2 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa bene adesso devo andare a fare il mio quinto e ultimo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta 2 catenelle di separazione una maglia alta sopra la prima maglia alta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 una maglia alta sopra la quarta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quinta maglia alta, 2 cate, catenelle di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quinto giro una volta terminato il quinto giro io lascerò la, la, la lavorazione così come viene non farò né un bordino sotto né un bordino qui di sopra perché voglio che questo sia comunque una gonna coppie costume eh, molto eh, semplice eh, che dà questo effetto solo un po eh, mo, molto movimentato so, sotto eh, quindi mi piace il fatto di non fare alcun tipo di bordino ma di lasciare poi la gonna così come viene